Grande fratello VIP, Jeremias Rodriguez piange per la sorella Belen, l'ho lasciata da sola e non ho fatto niente. Jeremias Rodriguez è il fratello di Belen Rodriguez che sta partecipando alla seconda edizione del Grande fratello VIP, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. Il 28enne argentino, fino ad ora, si è reso protagonista di episodi poco piacevoli, in primis, le minacce rivolte a Daniele Bossari a cui, successivamente, ha chiesto scusa, ma si è anche dimostrato un ragazzo dalla forte emotività, nella casa, ha già pianto più di una volta. Dopo aver ascoltato Aida Espica parlare della morte di suo padre e dell'abbandono da parte della madre, Jeremias Rodriguez ha iniziato a pensare all'arrivo della sorella Belen in Italia e delle difficoltà che ha vissuto durante gli anni della sua gavetta. Jeremias si sente in colpa per averla lasciata sola qui in Italia e, ripensandoci, non ha trattenuto le lacrime. Anche Cecilia Rodriguez, durante i primi anni di Belen in Italia, aveva deciso di tornare in Argentina, lasciando, quindi, la sorella da sola.